tutti i suoni girano davanti a un punto chiave, esempio do, do maggiore io metto l'accordo la di do maggiore e tu mi intoni un sole meno oppure faccio re maggiore, la voglio fare più alta, tu, il tuo orecchio percepisce subito la tonalità e immediatamente tu mi intoni e invece noi qui arriviamo che un musicista un contemporaneo? Si arriva alla a tonalità, assenza di tonalità. Che cosa significa? Che se io metto, eh, diciamo che devo, non so chi conosce la scala musicale, dovrei rifare solo a e io, se metto do maggiore, e devo tornare solito automaticamente un so, ma se io in persona giù, io ci metto, uh, invece che solo ci metto là e là di essi su vicino, combino come se combinassi un pasticcio, no? sembra che ti dà fastidio all'orecchio e non riesce a intonare quel suo, perché non fa parte della, della tonalità che, che è semplice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 tonalità è una ribellione, non ci si più non suono fondamentale, quello che ti fa stare in pace, quello che subito prendi colore e intorno. Anche se non conosci la musica io ti metto una corda tu intorni, vabbè, perché ti è naturale, invece qui sono suoni pini e cozzano, sembra che cozza con e invece ci sta proprio bene.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 e suona perfettamente con le parole poetiche di Bruno. Allora, ascoltate questo... eh? Questo... Molto quasi. Ognuno morde l'altro. Ognuno entra nell'altro. Quindi, con l'altro. Con una la drammaticità che con una mente diversa non devi immaginare... Stiamo e questo è il momento delle suore vigiline dove io ho voluto girare questo. C'è prima la mia presentazione che sì, sono lì, è un panorama morsafia, una cosa. e come stare sul vero dei camanti. E io ho chiesto alle suore di prestarmi la chiesa per fare questo effetto. E, e, e ogni brano, lo, brano, brano. Lo, lo, lo canto da punti diversi della Amico io mi ribello nel cantare, mi ribelloccio la voce nella chiesa, cioè scoppa, perché ho capito, compreso quello che lui ha voluto dire. Ognuno ha espresso il proprio strumento. Sì. E ognuno di noi arriverà, arriverà un pezzo di lui. Eh, facciamo un applauso. woo <laughs>